Riccardo del futuro, mi sono dimenticato di dire che visto che manca un mese al mio compleanno ho deciso di ripubblicare la wishlist di Amazon come gli altri anni vi ricordo però se è possibile non inviatemi complimenti di arredamento perché ancora abito in condivisione e non saprei dove metterli li ho messi per un futuro ancora molto lontano Purtroppo. Grazie, vi lascio al video. Lumos. Salve a tutti Colors e Potterheads e benvenuti in questo nuovo video. Sarete contenti di sapere che almeno per quello che riguarda i primi due film della saga di Harry Potter riuscirò a realizzare un video di differenze libro film grazie a degli articoli trovati in rete Vi devo però dire che sono però scritti in una maniera abbastanza sprezzante e da una parte ben precisa quindi non li leggerò completamente, non li linkerò, cercherò di fare una sorta di riassunto L'importante è che sappiate che non sono parole mie e che non sono informazioni che ho detto a memoria. Inoltre eh, aggiungerò là dove mi ricordo altre differenze che per ovvie ragioni di spazio non ci sono scritte. La prima differenza che non vedo scritta nell'articolo tra eh, libro e film della pietra filosofale sono i capelli di zia Zia in quanto ricordo nettamente che la signora era descritta come una signora bionda e eh, l'attrice di cui in questo momento non ricordo il nome che magari aggiungerò in fase di editing ha ah, i capelli nerissimi o forse castano scuro non so sono colori che confondo perché soffro di un discreto daltonismo comunque L'altra differenza che ho notato nel film e ho annotato ma non ho ritrovato nell'articolo sta nello smistamento di una bambina di Tasso Rosso che eh, nel libro, anche in italiano, quantomeno la prima traduzione è Susan Bones e nel film diventa uno sconvolgente Susan Ossas Che dire... Consultiamo infine l'articolo per alcune differenze che io non sarei stato in grado di ricordare mentre altre sì. La prima differenza che non riguarda tutta la saga ma in particolare la pietra filosofale è la scomparsa parziale di Arabella Fig che eh, verrà fuori nel quinto film durante l'udienza. Eh, davanti al Wies and Gamut di Harry Potter per l'infrazione magica commessa eh, in presenza degli senatori, un personaggio invece sparito in tutti gli otto film che doveva essere presente fin dal primo capitolo della saga è Pix, il poltergeist. quindi non lo sentiremo mai nominare le uniche rappresentazioni solitamente sono tratte dal gameplay per pc che molti di noi ricorderanno è stato inoltre omesso il professor Roof, insegnante di storia della magia fantasma del quale eh, le uniche rappresentazioni che si ritrovano risalgono penso al, al gioco Harry Potter Hogwarts Mystery che ho recensito un po' di tempo fa ed è la cui recensione vi lascio il video nelle schede in questo momento e... però comunque sia era un personaggio che non solo secondo l'articolo stesso ma anche secondo il sottoscritto non andava tagliato in quanto ha la sua importanza Ah. Altra omissione è il primo vero incontro tra Harry e Draco Malfoy Che non avviene a Howards ma a Diagon Alley in un negozio per l'acquisto di divise scolastiche È stato inoltre omesso il duello su cui i due si erano accordati Che si sarebbe dovuto svolgere nella sala dei trofei Di riflesso, con l'eliminazione di Pix uh, ne ha risentito in più punti anche l'eliminazione dei gemelli Fred e George Weasley. Io ad esempio mi ricordo uh, una cosa che per brevità ovviamente non c'è nell'articolo, però uh, quando i gemelli decidono di lasciare Hogwarts dicono questa frase Falle vedere i sorci verdi anche per noi Pix e c'è la scena di Pix che si... Sì. Eh, inchina ai gemelli Weasley togliendosi il cappello lui che non aveva mai preso ordini da nessuno una scena molto divertente che fortunatamente è rimasta è stata quella di, quanto, di quando eh, somigliandosi molto nei primi, nel primo film soprattutto cercano di prendere in, in giro la madre eh, fin fingendosi l'uno l'altro trattandosi di gemelli monozigoti se non sbaglio si chiamano così eh, un'altra scena tagliata brutalmente dal libro eh, è quella in cui gli zii Vernon e Tuni accompagnano Harry Potter alla stazione almeno a me personalmente sembra di ricordarla invito Potter Red, più bravi di me eventualmente a correggermi se sto sbagliando ma io ricordo questa scena in cui gli zii accompagnano Harry alla stazione di King's Cross probabilmente impauriti dalle minacce di Hagrid e soprattutto perché ricordiamoci loro conoscono bene l'identità di mago di Harry e hanno cercato di nasconderla in quanto uh, sono dei babbani che rifiutano la magia e non vedono non hanno mai visto di buon occhio la madre di Harry E né tantomeno il padre James Quindi mh, Probabilmente per paura Delle minacce di Hagrid E della coda di porcellino che Hagrid ha fatto spuntare a Dudley In maniera del tutto meritata Lo accompagnano alla stazione Questa scena è stata totalmente <coughs> Omessa E nel film E Hagrid accompagna aereo alla stazione, salvo poi lasciarlo totalmente in balia di un luogo pieno di persone, eh, venendo preso per pazzo perché cerca il binario 9 quarti che eh, è stato, ricordiamolo, volutamente lasciato dopo aver girato il film, ma prima di fatto non esisteva, e <ride> niente, praticamente Hagrid lascia un bambino di 11 anni soltanto. Eh, sì certo soltanto bloopers lascia un bambino di 10 anni solo in una stazione affollata io per questo video ho finito commentate qui sotto se il video vi è piaciuto condividetelo con tutti i vostri amici e soprattutto fatemi presente altre differenze che non sono state menzionate né dall'articolo né da me se ve ne sono ovviamente eh, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video eh, ne girerò almeno 3 credo in totale non so ancora l'ordine in cui li metterò comunque sarò sempre vestito uguale fatevelo piacere iscrivetevi e attivate la campanellina alla prossima Nox